Salve a tutti, è il Ranocchio che vi parla dal pianeta Kusben, dove sto per intervistare uno dei cusbeniani più bizzarri che ci sia. Mi riferisco al cusbeniano Spubol. Salve Kermit, è un piacere essere qui. Uh -huh. eh, vi sarete resi conto che Spubol è costituito quasi interamente da. <coughs> liquido? Puoi scommetterci? O oh, come diciamo a Kusben, se non è zuppa è pan bagnato? Ah! <ride> Questa è una battuta che va per la maggiore! Già, immagino. Mm. Senti, ti piace il mio barattolo? Il tuo barattolo? Sì, è l'ultimo modello. Slanciato, trasparente, chiusura, decappottabile. E non porto nemmeno il tappo. Ah, sì, molto carino. Mia moglie voleva che indossassi il vaso di cristallo per l'intervista invece a me piace vestire casual oh hai ragione questo barattolo è davvero grandioso oh e poi sono felice che non siamo in inverno detesto indossare quei termosorrelli mm -hmm. certo certo bene signore e signori anche questa è stata una visita insolita e istruttiva con una nuova creatura proveniente da un altro pianeta e quindi ascoltate cosa ehm, cosa stavo dicendo da me ehm da Cusben è tutto. Grazie, gente. Per la prima volta nella storia un Cusbeniano è stato bevuto in televisione. Secondo te che succederebbe a uno Spubble se venisse messo in una pentola per farlo bollire? Beh, diventerebbe uno svaporato. <ride>